Per tutto il Cilento, nella Valle dell'Irno, in Costiera, insomma la situazione da emergenza sta diventando un vero e proprio dramma. Sì, è la situazione è drammatica, noi come provincia con i nostri operai che io ringrazio stiamo cercando di eh, fare del nostro meglio, è chiaro che i mezzi... Eh, non sono sufficienti, gli operai sono pochi e quindi diciamo, cerchiamo al meglio di ottemperare la, la nostra funzione delegata però nell'ambito delle, delle potenzialità che possiamo esprimere. Io ringrazio gli operai che con grande senso di sacrificio e con grande senso istituzionale stanno lavorando però è chiaro che serve ben altro per risolvere un problema così complesso. Ecco, ma allo studio non c'è nessuna soluzione tampone visto che insomma, i giorni si stanno facendo veramente difficili. Beh, io credo che la soluzione è tampone, non è che possa essere presa diretta da noi come provincia perché alla fine la forestazione come funzione oggi c'è delegata dalla regione, debba essere presa ad altri livelli istituzionali. Intanto, la Regione ha chiesto lo stato di emergenza. Sì. Eh vabbè, è giusto che ci sia perché la Regione Campania è interamente assediata da questo, uh, questo flagello, diciamo, questi incendi che si stanno scatenando. Io so che eh, la funzione è passata dall'agricoltura alla protezione civile eh, qualche settimana un mesetto fa, qualche settimana fa. Che è un provvedimento che io condivido, è chiaro che bisogna però uh, che questa, questo passaggio di funzione sia, poi dopo, sia veramente poi operativo. Adesso, perché eh, nel di funzione è chiaro che adesso gli incendi eh, non, non sono, eh, non possono, non vanno aspettare, quindi diciamo, l'amministrazione deve essere subito pronta a riuscire a, a reperire le risorse, le risorse umane e eh, finanziarie per, per diciamo, fronteggiare la calamità. Anche gli agricoltori hanno sottolineato che con, questa, con questo numero di incendi ci sono veri rischi di danni seri alle, alle agricolture e alle culture. C'è un po' un polso della situazione che percentuale di territorio provinciale più o meno? è andato letteralmente in fumo. Eh, io credo che un polso diciamo, preciso dovremmo chiedere al dirigente che sicuramente ha dei dati più precisi, sicuramente e, e in questo momento c'è una, una grossa difficoltà a livello provinciale, una gran parte della provincia sta soffrendo questi, questi incendi che sono eh, spesso di natura dolosa, è una cosa vergognosa che ancora diciamo, accadano eh, di questo periodo, poi chiaramente il caldo eh, ha continuato a fomentare questa, questa situazione, oggi però eh, dobbiamo immaginare delle soluzioni una cabina di regia che sia veramente operativa e sicuramente la provincia cercherà di dare il proprio contributo. Noi eh, stiamo, lo stiamo facendo, abbiamo pochissimi operai forestali che possono oh, fronteggiare l'emergenza, ma io eh, con, anche con i nostri pochi mezzi, con quello che riusciamo a fare, sono convinto che in sinergia con la Regione Campania riusciremo magari ad avere una soluzione che sia sicuramente più oh, strutturale rispetto all'emergenza che c'è oggi.